Sono tornato mm. Sì anche questa Aspetta ma dov'è mm. Angel. non mi sento molto bene di nuovo Aspetta no, eh. no Sei andato a fare i rituali satanici con le mucche eh, Sono so andato bello. a fare un rituale Bovino La strega c'è ancora là oh. Eh sì aspetta torno tor tor subito eh. Eh, eh. Ti posso spiare questa volta Via via Vabbè, via. Okay, via non, non okay. puoi concedere Sì sì non guardo, non guardo Vabbè ancora peggio Già va! No, che, no, vabbè, che, che. No, ma secondo me la pozione aveva effetti collaterali seri. Cioè, è vedente quando dicono: può avere effetti collaterali anche gravi. No, cioè, questo è proprio il caso in cui ha avuto un effetto collaterale grave, cioè, proprio gravissimo. Oi? Mi sei mutato le cuffie. Cosa hai detto? <ride> la pozione <ride> mi rende sordo, evidentemente. Ok, iniziamo allora, subito questa volta. No? Vediamo che ci... vuole. Allora, latte. latte. Cioè, no, no, oggi, oggi proprio il boost. Ci hanno messo. Allora, come facciamo il latte? Allora, secondo me possiamo facciamo fare. Un secchio. Allora, no, allora, senti questi pavimenti orribili. Te li metti a casa tua. Meglio l'abete. Un secchio. Ok, quindi inizio a prendere la terracotta grigia. Troviamo il centro, troviamo il centro, poi facciamo il manico in ferro. Facciamo il manico in ferro. Ok, o in ferro o in un grigio più Ma io direi che tipo mettiamo sul secchio un una gigantesca targhetta con scritto Senza lattosio. Perché. No, con scritto senza lattosio, perché io sono intollerante, cioè storie. esplode. Hai sì, dito! <ride> allora, eh, facciamo qua con il calcio, cioè terracottaciano, mm. così, che poi in realtà è grigia, però va bene. <ride> Comunque c'è da notare che coincidenza incredibile che prima mi ero trasformato in una mucca e adesso facevo il latte. Oh, non ci avevo pensato, effettivamente. Eh. Allora, Zignomi, mi faccio fare allora il latte con quarzo, neve e lana. Ok. Per la maggior parte farò neve, perché è piccola neve. E... e poi aggiungo dei tagliuzzi. Ok, metta anche. Mm. Eh, quarzo, neve e lana, hai detto? Il quarzo no, usa quello smooth. <ride> E quello smuff non si può usare Ah ok, allora usa solo la nevo, Aschia. Ok, va bene eh... Agruminoso Si sì. Oh no, su, su del latte <ride> Guarda metti, sono... una metti una la... mucca, mettici una mucca, Metti le mammelle, metti qualcosa <ride> Metti la mucca <ride> Metti la mucca, veloce eh, allora io qua faccio il gancio, non so come fare e allora prenderò l'andesita che è molto mistica per fare queste cose. Tempo, il tempo stringe! E fai una mucca! Non so. Beh, è bello il mix. Sì, è, è latte. Cioè, è latte, non mucca. Quindi Pops. poop. perché tutti ce l'hanno con le mucche? Ma dice milk. C'è scritto la casa dell'omicidio! No, Super Subito reportiamo perché questo è violenza sugli animali, mamma mia! Allora, sta roba è, è simpatica. Gli darò un ok perché mi sta simpatica. Eh, Questa è una tizia con un allora, latte piccolo. In mano. Un baby milk. Con, un, un, <ride> con una cannuccia che beve il vetro. Allora, questo è Donkey Kong che prende il latte. E lo la beve in no, orizzontale. No, no, è, è Donkey Kong e Juventino. Ho messo ok. Questo è, questo è un topo gigante con un che beve latte misto di mucca. <ride> un latte di mucca. Dai, facciamo ok Mi per. anzi, poop, poop, poop, poop, Questo è il nostro milco. Allora, eh, qua tutti leggendari, ovviamente. Quarti, quarti, onesto, onesto. Ha vinto questo milkshake eh, ambulante? Eh, qui. È molto simpatico, ma in realtà mm -hmm. è una gallina adesso che ci pensa. Eccoci, guain allora. no! Ecco allora, ah, tennis, tennis, tank... Marigole... Ok, solar... Sicuramente... Oh, facciamo tornado! Dato che oggi sono stati già troppi riferimenti alle mucche... Nel tornado metto che ci sono delle mucche che vengono aspirate. <ride> Questo video è una mucca. Sì, è bellissimo! Ho un'idea, ma... Allora, tu fai il tornado... Io faccio una fattoria che viene strappata via dal vento. Ok, bene. Allora, comunque, stavo dicendo... Ehm, non bella, so, allora, non so se eh, hai visto il mio primo eh, video sulle big battle che no. in pratica è Aspetta in questo la video Allora, il brutto orribile. Esatto, del, esatto, proprio quello. Ah, Costruivo okay. il sistema quello solare è. e vinzi quella, quella roba, quindi è, non è uscito il sistema solare, però se fosse uscito avremmo vinto. Beh. Ti dico solo questo. Okay. adesso devi mettere il video in sovraimpressione, ma sovraimpressione fai... sembra una pubblicità di di di Vani. Flex e la sua novità rivoluzionaria Il letto armadio Armadio spaziosissimo Per mantenere in ordine la nostra casa Un'offerta epocale Ma torniamo su Devi giudicare la tua voce antica La tua ancient voce Ciao Sono, sono tornato, tornato. Allora, senti sì. eh, Quando faremo No, stai zitto è Spoiler questo Comunque non so se sta vedendo la forma con cui sto evolvendo il mio tornado che Ma lo faccio con la lana cioè di qui allora senta e eh, il vento a casa mia è trasparente poi non so a casa tua se è solido liquido grigio, bello epico Cioè, generalmente ah, eh, è tutto. allora dove sono le balle di fieno e eh, mi potresti aiutare col tornado che sono un pochino come dire indietro allora io, allora, io okay? devo accelerare i tempi eh, mi stai dicendo e... questo cioè mi stai e dicendo che me devo me... muovere il No, questa roba è da pare. Non è vero, è, è poco. <ride> volga. Mucche. Mucche. mucche. A me, questo è un golem di pietra. Esatto, quindi super poop subito. Che schisch. Allora, questo mi è... hanno copiato, però, al posto delle mucche e delle ship. Oddio, è un, Con... un tornado che ha la faccia. Quindi, Ok. Ok, dai, ci sta. Esatto. Ok, il nostro... questo è il migliore Ma di tutti. Che... Ma è bellissimo. Esatto, il migliore di tutti. Allora, perché, tutti leggendari subito. subito. Allora, vedo de dei poop e eh, dei ok anche, ho visto, però Allora, questo qua è un'altra cosa, orribile. E... allora Ma perché tutti queste mucche? Ciao, oh, la A nostra me... idea. Co siamo seri. Siamo Oh, secondi. Uh, secondi. Eh, eh, è sul podio. Allora, allora principessa, principessa casa sull'albero eh, e ring da del... Cioè, okay. oggi non ci danno il tempo di scegliere, comunque. Non sì, eh. ci danno il tempo di leggere tutto. Allora, ah, eh, cosa stai <ride> allora, sto facendo buca. la eh, gonna della, della princess Ah, facciamo tipo un amiibo Allora, senti, amiibo ci sarà Gianfronchia C'è un drago <ride> Ok, bravo, fai un dragone E poi metti anche il princess Cioè il prince e basta Il prince Esatto, il Il prince il a cavallo del dragone esatto. <ride> se ci riesci, se riesci a fare una cosa diversa da un serpente, possibilmente. Tu Ma è tipo bella un bella. serpente a sonagli a mezza, mezz'aria. Tu fammi finire. Ok, va bene. Allora confido nella tua buona mh, abilità di costruzione. <ride> il drago col monociglio. Cosa vuoi? No, non riesco a fare il drago, devo fare il principe. E faccia il prince perché è più... Devo fare, le persone... Beh, devo fare di piedi intanto yeah. Ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea Allora, se dobbiamo fare pitch, mettiamoci... Fai Mario Mario Bros. Ah, penso anche quando ho scritto Mario mi è uscito Draghi Mario Draghi Allora, caro Drago che tu stai guardando questo video sicuramente perché ci segui ogni giorno Ah Mario aveva la tutina quella epica ok Allora adesso facciamo gli occhi demoniaci di pic. Deve, e... Deve fargli la bocca così No allora dammi mi il rossetto. <ride> allora non è nessun villager stai zitto Allora prendiamo la lana gialla Non mi ricordo fino a dove le arrivano i capelli a pesca ah, eh, okay. Fino oh. a terra Uh, no, fino al, alla schiena. <ride> allora. Mamma mia. <ride> ma... <ride> Cos'è sta cosa? Mi dia una mano. I capelli, I capelli, i capelli, i <ride> capelli. Ah, e il cappello! C'è! Il cappello! Cioè, il cappello, <ride> metti il cappello così! Metti il cappello! Ok, ok, ok. Uh. Allora no, Che bello mezzo tolto Mamma allora. mia Questa è una princess che si fa Guarda allo specchio sì, Allora, a me piace Gli darò good eh, Però la, lei è un pochino, come dire Larga davanti <ride> È wide princess Allora Guarda good, bello eh. <ride> Ma come è che piace? Allora, questo vediamo. è un uomo Allora, questo è un uomo molto alto che ha le mani curve da Slenderman e abbraccia la sua princess, quindi... Non so se è la... se Facciamo... Se... Eh... Mi devo dissociare oppure... Family Ma io, io voglio chiedermi cosa... Allora, io, facciamo okay, io faccio ok, voi non so... Allora, oggi, oggi il nostro record è stato... Sì, eh... no, mi sento mi senti... Ah, è incredibile, non ci crederà mai! Dica... Ho trovato una cassa a tre stelle, gli dico cosa trovo dentro, eh? vai. Attenzione. Balla, sì. balla, balla, balla, balla, balla. Sì, guardiamo, sì. Oh, rare bakersuit leggings. I biscotti della fortuna non ce li hai più. Mm. Ah, sì, è vero, come dimenticarsi dei propri <ride> biscotti della fortuna. Bravo che me la ricordo! Allora. Come perdere allora. tempo, eh. Vai, vai, allora. deliziaci con i tuoi biscotti della fortuna sì, meno, con le tue sì, frasi. Sì. Oh, guarda, un biscotto! Ah, davvero, wow Questo biscotto era fantastico Ma, aspetta, c'era ah, un pezzo di carta dentro Sì Sai cos'è che c'è scritto? Cosa? Una mente è come un paracadute Non funziona se non è aperta ah, yeah, stala, Allora, detto questo Credo di aver detto tutto No, eh. non credi, perché io non ho ancora detto niente. No, no, allora, è detto questo. Vi saluto! Oh, ah! guarda, un biscotto! No, questo no, biscotto no, niente delizioso. niente biscotti, no, addio, addio, è addio, addio, ciao! dentro un di ricarda! Niente eh, rovina un venerdì, peggio di realizzare che... Gli... <ride> Te ne vuoi andare adesso. Ok.